Max, per allenarsi nel Krav Maga, meglio utilizzare guantini da MMA, guantini, eh, guantoni da box o semplicemente niente. Per allenarsi nel Krav Maga, tutte e tre sono utili, tutte e tre hanno dei vantaggi, nessuno indispensabili. Ovviamente le mani nude sono. Degli elementi base, perché alla fine, trattandosi di difesa personale, noi non avremo guantini da MMA né guantini da bot in una situazione di aggressione reale, a meno che non avvenga in palestra da parte di un nostro compagno. Nel qual caso, cambiate palestra. I guantini da MMA sono un ottimo compromesso perché ti consentono le prese e sono simili come dimensioni a quelle di un. Normale, offrono un minimo di protezione e quindi sono un, un buon compromesso per uno sparring, quindi già esercizi di simulazione più intensa, in cui c'è un certo grado di contatto, un certo grado di ruvidità. I guantoni da box sono eccellenti quando si vogliono fare eh, esercizi sotto alto livello di stress e con un alto livello di contatto. Inoltre i guantoni offrono anche, un, diciamo, una specie di succedaneo a quelli che sono i colpitori o focus head e quindi possono essere utilizzati per delle combinazioni, per degli esercizi uh, dinamici quindi usateli tutti e tre